allora adesso ci faccio il video così me lo salvo su youtube e tutte le volte che mi rifanno la stessa domanda ho subito pronto la risposta allora analizzatore d'antenna eh, frequenza di in esame da 1 MHz a 30 MHz SWR e impedenza pezzo di cavo di circa questo è 8 metri Ok. SWR 1,01 e impedenza 50,3 ci sta l'errore strumentale su questa lunghezza benissimo cambiamo il cavo prendiamo un altro pezzo di cavo di queste 12 metri metto la terminazione, la chiusura a 50 ohm, attacco l'adattatore anche qui, ok. Vai! Allora SWR1, impedenza 50, poi prendiamo un pezzo di cavo questo è quasi 20 metri quasi 20 metri inseriamo chiesura si sì, arriva allora SWR 1,02 1,02 ma sempre errore strumentale e impedenza 50 quindi mi sembra chiaro che la lunghezza del cavo non c'entra niente 73